hai la sensazione che ci sia la luce in fondo al tunnel ma c'è un blocco e non sai da dove arriva e non sai come si è formato ma ti impedisce di andare avanti ti blocca magari a livello fisico nelle tue relazioni nei tuoi sentimenti sul lavoro in altri campi le hai provate di tutte, hai provato varie tecniche ma non hai ricevuto le informazioni che ti servono per poter sciogliere questo blocco? Ebbene, sì. Proprio per te ci sono le costellazioni familiari, uno strumento che può aiutarti a ricevere le informazioni di cui hai bisogno. Possono essere fatte di presenza oppure online. Per qualunque cosa sono a disposizione. Giano, grazie.